nostri ospiti abbiamo sentito la voce del popolo e ora sentiamo la voce dei, del commerciante dei tantissimi commercianti e come hanno affrontato questo lockdown abbiamo in diretta Mimmo Cirillo dell'Osteria del Pesce buongiorno ciao Mimmo Mimmo, ah, ciao Sofia, aspetta, Sofia. Ciao, Sofia, ok, ciao Sofia, allora vi presento brevemente a tutti i nostri ascoltatori. Sofia. Sofia sarà il nostro inviato, se così, così possiamo dire, su Fiumicino e dintorni e ogni settimana ci porterà un commerciante per raccontare come ha vissuto questo lockdown. Grazie Sofia. Grazie a voi. e Oggi sentiamo Mimmo dell'Osteria del Pesce di Fiumicino. Grazie, Mimmo. Cesare, buongiorno. Buongiorno carissimo, allora come stai? Bene. Bene, bene, bene. allora Mimmo, tu sei uno dei ristoranti più uh, famosi, se così possiamo dire, di Fiumicino, un locale sempre pieno e quindi tu più di tutti hai potuto comunque subire la crisi di questo lockdown. Io vorrei sapere da te, proprio dal commerciante, com'è stata questa chiusura e quali aiuti avete ricevuto dallo Stato? Cesare, Buonasera. ti sento molto in lontananza. Ci sentiamo allora, Mimo, ti sentiamo bassissimi. Allora, Mimmo, ti ripeto, eh, se adesso mi ascolti bene. Sì, allora. Come hai vissuto questa crisi di questo lockdown e quali sono stati gli aiuti che hai ricevuto da parte dello Stato? Allora, gli aiuti sono stati le famose 600 euro aprile-maggio. E Noi, con, con la chiusura, eh, l'11 marzo abbiamo iniziato a fare subito la sport a domicilio e quindi diciamo che siamo rimasti, siamo rimasti un pochettino a galla tutto qua. Però Mimmo, mi spieghi che sensazione sia? Tu poi sei una persona che lavora veramente dalla mattina alla sera. Io ogni volta che passo fuori al tuo locale sei sempre lì a lavorare, sempre sorridente perché io tante volte te lo dico. Amico mio, scusami, ma chi te lo fa fare? Ma perché non ti prendi due o tre settimane di ferie, ti diverti? E tu mi dici Cesare, io amo il mio lavoro, amo fare questo. Allora com'è stato da un giorno all'altro chiudere? Guarda Cesare, mi senti? Sì, sì, certo, certo, dimmi. Oddio due mesi e mezzo a casa, cioè cambiando le proprie abitudini, perché comunque eh, il lavoro era diverso rispetto al lavoro abitudinario, no? Sì. È stata dura. E eh, infatti <ride> con Sofia a casa che è stavano giorni veramente di depressione totale. Però ah, fortunatamente, fortunatamente questo periodo è finito e io vedo che tutti i ristoranti fortunatamente... Ma questa sono... è la cosa bella perché comunque sia anche quando vai in giro che è, vedi tanta gente sia al mare, nei ristoranti, nei bar, questa è una cosa che a me personalmente Mimmo mi rende veramente felice perché vedere pieno da tutte le parti, insomma è buon segno. Poi certo che bisogna stare attenti e... Speriamo, speriamo che, che vada tutto per il meglio, quella è un'altra cosa. Bene, bene Mimmo, io ti ringrazio, ti auguro tantissimo successo a te e a tutti i ristoratori di tutta Italia. Speriamo che questa economia pian piano possa ripartire. Grazie anche sì, no. a Sofia e noi ci sentiamo poi con Sofia la prossima settimana con un nuovo commerciante. Grazie Mimmo. Ciao Ciacario, grazie a te, buona giornata. Grazie. E voi mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi perché tra poco ci sarà Filippo Roma sul Ride 96.8.